Porte estremi L'anima è un muscolo Va allenato Incoraggiato Lasciato fare Le sue uscite non sono mai a vuoto Male che vada Ci aspetta un bacio di sigaretta Discorso di insediamento Grazie A voi, popolo iracheno, afgano, colombiano e' grazie a voi che dopo un hamburger e una coca posso farmi una pippata in macchina. E c'è anche il sole. Questo però non è grazie a voi. Non esagerate con i meriti. Un po' di umiltà non fa mai male. Imparate dagli amici del Congo. Simbiosi nascoste. Il viso è tracciato triste e maciato. Sembra aspetti uno scontro che già ha lasciato il segno. Non è mangiare poco. È l'anima. Se non la nutri, si nutre di te. Cellule su cellule. È una giornata ferma. Nulla si sveglia, dalle cose di sempre. Continuo a pensare di essere uscito fallato dalla fabbrica degli umanoidi. Sorrido. Sarà tempo di pacche e spalle, e amori risucchiati nelle tubature del tempo. Legami sciolti. Non devo avere fretta di brevettare l'energia del pensiero dalle pareti per esporla sulla vetrina della vita certificata venderla all'offerta migliore me ne frego d'essere accostato alla mia creatura il delirio è affilato da tagliare i cordoni e non fartelo notare mica sei Gesù non piegarti su te stesso, non ci stare a pensare, non rimpiangere i rimorsi, non parlarti addosso, non bestemmiare la vita. Anche Gesù faceva cazzate con Giuda, compagni di merende. Desidero un sogno. Ho un sogno, svegliarmi da quest'incubo. Mi fa dormire ad occhi aperti, vivere col parrocchi, ascoltare chi non mi fa parlare, annuire per non dire, giudicare per non farmi scoprire. Ho un sogno, smettere di prendere le pillole dell'ansia del giorno dopo. Pristoria. Io sono gratis, usami, non vorrò denaro, salutami, non vorrò da bere, parlami, non vorrò curriculum, piangi, non vorrò asciugarti, sorridi, non vorrò baciarti, vattene, non vorrò fermarti, ritorna, vorrò chi sei. Grazie, ciao ciao.